1831. Charles Darwin si imbarca verso il Sud America e le isole Galapagos. 1968. L'Apollo 8 rientra sulla Terra ammarando nell'Oceano Pacifico. Commenta il fatto del giorno Nunzia Vallini, direttore del giornale di Brescia. Oggi è il giorno della firma della Costituzione italiana.